Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi video unboxing Ho un pochino di cosine da farvi vedere, sono cosine che ho preso uh, nell'ultimo periodo Tante sono per Natale, alcune sono regali di Natale e altre mi servono per uh, realizzare alcuni, alcuni progettini fai da te sempre dedicati a Natale E altre cosine non ve le farò vedere perché sono regali di Natale per la mia famiglia Quindi qualcosa mancherà, se volete ve lo mostrerò dopo Natale Dunque, partiamo dall'alto. Questo oggetto l'avete già visto in uno dei miei video precedenti. è eh, il diffusore eh, per oli essenziali in metallo che eh, c'è su Amazon, che potete trovare su Amazon. E ne ho preso un altro per fare un regalo. Mi sono trovata davvero bene con questo eh, diffusore di oli essenziali. essenziali. Ve lo mostro di nuovo ed è appunto questo uh, diffusore qui, è un diffusore che a me piace davvero tanto, mi sto trovando molto molto bene, uh, gli metto il timer, lo, io l'ho posizionato sul comodino della mia camera e gli metto il timer alla sera di un'ora e so che quando si spegne è ora che io vada a letto, quindi lo utilizzo in questo modo, nel frattempo uh, mi profuma la camera con un, oli con un olio rilassante, a base eh, di oli essenziali appunto rilassanti e eh, in più eh, mi illumina la stanza in modo molto eh, tenue e delicato con un alternarsi di colori insomma che anche quelli sono molto rilassanti e eh, aiutano nel rilassamento appunto prima di andare a letto e questo appunto sarà uno eh, dei miei regali di natale poi apriamo questo questo io c'è cioè, il, il pacchetto è già stato aperto perché sto già incominciando a realizzare questo progetto e quindi l'ho messo qui dentro per comodità ed è eh, un set per eh, la pittura a diamanti che cos'è? praticamente eh, all'interno della scatola trovate un, un quadro con l'immagine ovviamente che scegliete voi e della dimensione che scegliete voi. Io ho scelto il più piccolo con un'immagine che ora non vi svelo perché uh, vi mostrerò appunto sul video dedicato a questo progetto DIY perché con questo quadro poi andrò a realizzare un progetto DIY quindi non vi dirò più di tanto, vi dico solo cosa c'è all'interno della scatola. Praticamente c'è questa tela con il disegno che avete scelto ed è una tela um, adesiva. Su questo... Um, Disegno si vanno ad appiccicare tutti questi eh, diamantini qua che ovviamente sono del colore, con i colori che eh, vi serviranno per realizzare il vostro quadro, quindi insomma ci saranno solo i, solo i colori del vostro quadro e ehm, in più ci sono ovviamente anche gli accessori per poter appiccicare questi eh, diamantini quindi la penna, la pinzetta, il vassoietto e altre cose insomma e questo kit è stata una sorpresa anche per me perché in realtà eh, mi sta piacendo davvero molto realizzare questo kit, mi rilassa, mi diverte e eh, anche di questo ho già pensato che ne comprerò um, alcuni da regalare a, uh, a qualcuno per Natale perché secondo me è davvero un'ottima idea, poi costano molto poco vi lascio il link per poter acquistare questo kit, questi kit uh, giù nell'info box sì, perché secondo me ne vale la pena, insomma sono state una bella scoperta mi piacciono un sacco, non per niente li regalerò anch'io a Natale poi... Altro regalino che farò a Natale sono questi um, calzetti, calzini, vantiscivolo, chiamateli come volete, che hanno queste uh, decorazioni molto invernali, molto natalizie, boh, più invernali che natalizie e all'interno sono tutti, tutti pelosi, io ne ho presi due paia e um, uno è per me e questo lo andrò a regalare, uh, li ho presi anche questi su Amazon. Purtroppo questi qua dal sito in cui li ho presi io sono finiti, però sempre su Amazon ne trovate tantissimi, sempre eh, di molto economici, quindi se vi piacciono per voi o sempre come regalo eh, su Amazon li trovate, ma eh, a diversi prezzi, quindi alla fine scegliete voi quello che più secondo voi si addice, quello che si addice di più alle vostre esigenze. Poi ho preso spray da neve, come se non ci fosse un domani. Chi mi segue su Instagram sa che sto trasformando il mio albero di Natale da un classico albero di Natale verde a quelli bellissimi che si trovano adesso in vendita negli ultimi anni, insomma, eh, tutti spruzzati di neve. In realtà quelli in vendita non sono spruzzati di ehm, neve spray, ma, ma sono proprio realizzati in un altro modo. Io sto cercando di realizzare o di ricreare in qualche modo... Ehm, quegli alberi di Natale lì, quindi eh, per farlo ho bisogno anche eh, della neve spray, ma non solo della neve spray, se volete vedere eh, la trasformazione del mio albero di Natale me lo lasciate scritto qui sotto e io vi farò un video tutorial su quello che sto combinando e su quello che secondo me eh, sembra la, la soluzione migliore perché ho visto eh, tanti video, ho cercato eh, tantissimo su internet e... Ehm, i metodi che ho, provato, che, ho, che ho trovato e ho provato non hanno funzionato bene e io ehm, ho fatto una sorta di mix tra ehm, le varie cose che avevo provato e eh, sembra che la soluzione finale sia abbastanza bene. Eh, purtroppo non basta soltanto la neve spray perché ho visto che ehm, l'effetto quando è asciutta è diverso da quando è bagnato, quindi non mi piaceva soltanto con la neve quindi niente, se volete vedere come, quello che sto combinando il mio albero lasciatemelo scritto sotto nei commenti poi sempre su Amazon c'è questo ehm, ferro da stiro a vapore eh, portatile o da viaggio che appunto ha dimensioni ridotte quindi si può usare a casa come metterselo in valigia e eh, serve appunto per stirare ehm, gli abiti Andiamo ad aprirlo perché questo lo sto aprendo anche io eh, la prima volta con voi. Anche questo lo trovate su Amazon e trovate il link giù nell'info box. Dunque all'interno della scatola troviamo questo che praticamente è il serbatoio e questo che praticamente è la parte dalla quale esce il vapore che tra l'altro funziona anche da tappa a quanto pare. E... Questo è l'interruttore, io immagino che si debba aprire di qua e riempire d'acqua, quindi io direi di provarlo assieme. Eccoci qua, ho recuperato l'acqua e anche una maglietta. Adesso vediamo... Allora, livello massimo... Ecco, il livello massimo è meno di un bicchiere, è circa mezzo bicchiere? Sì quindi questa è um, la quantità d'acqua che tiene, aspettiamo 60 secondi e vediamo cosa succede, nel frattempo vado ad appendere la maglietta, ok lo streamer ha cominciato a buttare fuori vapore quindi io direi di provare ad utilizzarlo. È pazzesco, ma è pazzesco. No, vabbè, ah, funziona. Allora, questo uh, ferro ha 10 minuti di autonomia, quindi è abbastanza per stirare due o tre cosine al volo. Non pensavo che funzionasse così bene, però adesso vi mostro la differenza. Allora, ho stirato da questa parte e di qua un po' meno e eh, questa manica ho stirato metà manica in su e da metà manica in giù non ho stirato. Adesso vengo vicino e vi mostro la differenza questa è la parte stirata e questa è la parte che non ho stirato insomma io spero che qualcosa si veda allora diciamo che se siete delle patite per lo stiro quindi precise precise forse questo non fa per voi ma se siete spesso con le valigie in mano o comunque con il cambio dietro la borsa Questo qui secondo me è un'ottima alternativa al ferro da stiro E sì, direi proprio che come regalo di Natale è assolutamente promosso E anche di questo vi lascio il link giù nell'info box Così potete andare a trovare lo stesso che ho preso io Nello stesso sito in cui trovate questo ho preso anche questo qua Questo qui è, sono delle semplici lucette ma sono molto particolari ci sono uh, di molte forme diverse io ho scelto quella più classica perché con queste voglio realizzare un progettino di Natale insieme a voi anche se devo dire che non pensavo fossero così belle quando le ho prese e adesso ve le mostro da vicino e sono quelle a batteria quindi non sono a presa di corrente ma a batteria e uh, mi piacciono un sacco perché hanno questa forma di uh, pallina che però all'interno sono piene di bollicine, quindi è, è davvero molto molto carino. Adesso ve le mostro da vicino e vedete che praticamente hanno tutte queste eh, bollicine all'interno delle palline. Mi piacciono davvero un sacco. E sì, insomma, con queste realizzeremo insieme un video fai da te dedicato al Natale. Altra cosina che ho acquistato con il Black Friday è il mio nuovo telefono. Questo è una marca nuova qui in Italia però in realtà è la quarta marca più venduta al mondo ed è um, Oppo ed è questa marca appunto che ultimamente si vede anche in pubblicità e mi ha incuriosito molto perché ha uh, delle caratteristiche molto molto buone è un ottimo telefono però um, con dei prezzi molto più accessibili rispetto ad altri telefoni con marche più eh, importante diciamo comunque che qui eh, in italia conosciamo meglio eh, ha praticamente le stesse cose solo che costa la metà e quindi questa volta ho deciso di eh, mandare in pensione il mio iphone per provare questo se volete l'unboxing di questo telefono lo lasciate sotto scritto nei commenti e ditemi anche se lo volete vedere qui eh, o su instagram poi qua dentro ci sono delle decorazioni di Natale, su queste non ho un sito di riferimento su cui mandarvi perché le ho comprate su, al mercatino di Natale che appunto ha iniziato eh, domenica e eh, ho fatto una bella scorta, quindi sono tutte cose fatte eh, a mano e comunque potete trovare, cercarle anche voi sui vostri mercatini di Natale che sicuramente trovate qualcosa di simile ma secondo me potete anche farle da sole, insomma se trovate le varie cosine potete farle anche da sole e sono appunto delle decorazioni di Natale e sono questi fiocchi a scacchi bianco e rosso che secondo me sull'albero che sto realizzando adesso staranno molto molto bene e le palline sono cioè sono tutte simili ma diverse, quindi vi mostro diciamo quelle più, più diverse tra loro. E un tipo un tipo è eh, fatto in questo modo qui, praticamente c'è una base di polistirolo alla quale poi sono state attaccate tutte eh, queste decorazioni naturali, quindi delle palline in raffia, delle. delle piccole pignette, dei bastoncini, delle foglioline e sono tutte cose naturali che eh, sono state seccate qui ci sono anche dei semi, delle bacche, delle ghiande e, alla fine è stata spruzzata, eh, no, è stata incollata della neve finta non quella spray che abbiamo mostrato prima ma quella eh, in polvere e anche dei glitter ed è, il risultato è molto molto carino L'altro genere è eh, molto simile, ma realizzata praticamente con eh, decorazioni diverse. E, ehm, cioè, no, in realtà le decorazioni sono le stesse, ma sono ehm, simili. Ecco. E qui c'è della corteccia, delle bacche, dei fiori di cotone, eh, altre pigne, bastoncini, eh, pezzetti di pino, bastoncini vari foglie secche e anche di questo il risultato è davvero molto molto molto bello e queste diciamo, sono le due tipologie di eh, palline ecco, di decorazioni se volete vedere altri acquisti di Natale lasciatemelo scritto sotto nei commenti e io ne realizzerò un altro di video come questo eh, scrivetemi sotto nei commenti se volete vedere il video unboxing del telefono e cos'altro vi avevo chiesto? non lo so, cosa ve lo scrivo sotto nel primo commento così poi fate riferimento a quello e niente, io spero che il video vi sia piaciuto io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao!